Il Canavese, regione storica del Piemonte, si estende lungo la riva sinistra del Po e sfiora il confine con la Valle d'Aosta. È una terra ricca di bellezze naturali e di storia. Si producono i vini a denominazione Erbaluce di Caluso, Carema e Canavese. Dal lago di Viverone a quello di Candia, dal castello di Masino al più noto castello di Aglie, si estendono innumerevoli vigneti testimonianza di una storia e di una passione per il vino. Nel Canavese è concentrato il più alto numero di produttori, fra cui spiccano quattro cantine sociali, la Cantina Produttori Nebbiolo di Carema, la Cantina Sociale del Canavese, la Cantina Sociale della Serra e la Cooperativa Produttori Erbaluce di Caluso. Questo territorio detiene il primato produttivo di tutto il nord Piemonte. Caratteristica tipica della zona è anche la produzione del caluso passito, ottenuto da uve e erba luce fatte essiccare su graticci o appesi ai fili prima dell'ammostamento, per un periodo di circa sei mesi dalla vendemmia. Il caluso passito, vino già prediletto nel XVI secolo da Papa Farnese, il famoso pontefice del Concilio di Trento, è un vino dolce e vellutato, che richiede un invecchiamento minimo di 4 anni. L'Erbaluce di Caluso è la denominazione ottenuta dall'omonimo vitigno autoctono a Bacca Bianca. È un vino secco dal sapore molto intenso. Primo bianco in Piemonte ad avere ottenuto questo riconoscimento nel 1967. Dallo stesso vitigno si ottengono tre versioni di vini a denominazione di origine controllata. Tranquillo, Passito, e spumante. Il carema ottenuto dal vitigno nebbiolo prende il nome dal paese in cui si produce. La viticoltura, favorita dalle felici condizioni del clima, viene praticata su terrazze artificiali che si arrampicano sulla montagna fino a 800 metri di altezza. I vigneti divengono così elementi di architettura del paesaggio rendendolo affascinante e di assoluta originalità il disciplinare di produzione prevede un invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni il canavese è la denominazione di più recente istituzione prevede le tipologie bianco, rosso, rosato, barbera e nebbiolo